tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ritorniamo nella mia cucina perché andiamo a preparare una ricetta eh, di una bevanda calda che mi piace eh, un sacco bere tra l'autunno e l'inverno per scaldarmi durante le giornate fredde o durante le giornate di pioggia come appunto in questo periodo qua. La ricetta di oggi è a base di mela e appunto una bevanda calda ne conosco un sacco a base di frutta e spezie quindi se volete vederle ehm, lasciatemelo scritto sotto nei commenti se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e eh, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video eh, nel canale l'ingrediente principale io l'ho versato qua dentro per comodità ma è eh, il sidro di mele Potete prenderlo già fatto, quello che ho io per esempio è ehm, già pronto appunto ed è ehm, realizzato al 100% solo con mele, quindi non c'è aggiunta di nulla nemmeno di zucchero. Se non ce l'avete a disposizione eh, lo potete realizzare voi e su questo ho fatto un video... Ehm, tempo fa con una ricetta in cui inizialmente appunto andavo a preparare il sidro e poi continuavo con la ricetta quindi se non avete il sidro potete prepararlo da soli. Altra, ehm, altri ingredienti sono lo zucchero di canna e, ehm, però in base alla, ehm, ai vostri gusti e soprattutto in base al, alla mela o al sidro che utilizzate. Il mio per esempio non ha aggiunto zuccheri ma è già zuccheratissimo quindi ne utilizzerò davvero pochissimo. E poi eh, diverse spezie e eh, le spezie che vado ad utilizzare oggi sono eh, la cannella, i chiodi di garofano e eh, il pimento e dunque iniziamo con la nostra ricetta quindi vado a prendere il mio eh, pentolino come sempre spero di riuscire a rimanere inquadrata nel video perché se inquadro me non inquadro il forno quindi proviamo comunque prendo il mio sidro e vado a versare nel mio pentolino appunto due bicchieri, due tazze, due bicchieri di sidro, quindi uno e due. Accendo il fuoco, e questa dose sarà appunto per due persone. Aggiungo siccome il mio sidro è molto, molto zuccherato ma, eh, come vi dicevo prima, non ha l'aggiunta di eh, zucchero all'interno, sono proprio le mele che sono dolci e di conseguenza eh, viene dolce anche il sidro. E eh, metto soltanto due cucchiaini di zucchero di canna, giusto per farvelo vedere nella ricetta, perché eh, non, non metterei neanche quelli io. Quindi uno e due. Quindi un cucchiaino per persona, poi ovviamente ognuno... Ehm, decide lo zucchero in base ai propri gusti, se uno piace molto zuccherato ne mette di più e altrimenti di meno. Andiamo con le spezie. Allora, per la cannella metto una stecca, wow. due palline di pimento, quindi uno e due, e poi anche due chiodi di garofano. 1 e 2. A questo punto aspetto che incomincia a bollire, dopodiché lo lascio eh, cuocere per circa 10 minuti a fuoco eh, molto basso. Nel frattempo, per rendere il tutto un po' più carino, vado a eh, preparare la mia mela. Sempre sperando che voi continuate a vedermi, provo a realizzare la, la, una tazzina alternativa utilizzando una mela. Allora, vado a prendere la mia mela e eh, la vado a tagliare e praticamente elimino semplicemente la parte superiore adesso lasciando circa mezzo centimetro o anche un centimetro per sicurezza vado a eh, togliere diciamo tutta la parte interna della mela in modo da creare un, uh, uno spazio per poi poter servire il sidro ok sono passati dieci minuti il sidro è pronto le spezie stanno profumando tutta la casa e adesso spegniamo e andiamo a servire quindi andiamo ad attaccare una fettina di mela al nostro bicchiere e poi andiamo a filtrare il nostro sidro allora ne verso un pochino sulla mela e ne verso un pochino anche nel bicchiere ed ecco qua il sidro è pronto vi assicuro che è eh, qualcosa di spettacolare è un sidro di mele molto molto delicato eh, quindi c'è tutto il gusto della mela eh, leggermente aromatizzato appunto con le spezie. Questa ovviamente è solo un'idea di presentazione, un modo su come servirlo e ovviamente io quando sono a casa da sola non lo bevo in questo modo qua, ma semplicemente nella mia tazza. Ma vi assicuro che in questo modo riuscirete a stupire i vostri ospiti. E niente, con questo è tutto, io vi lascio alla ricetta, quindi spero che anche voi proverete a ricrearla a casa, ovviamente se lo fate lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate, come vi è venuta, se vi è piaciuta, e tutto insomma, quello che vi salta per la testa, lasciatemi scritto nei commenti se volete altre ricette su bevande ehm, autunnali, invernali, insomma, da provare. E um, un'altra ricetta che mi piace un sacco e che vorrei provarvi a farvi vedere sono uh, il golden milk, la cioccolata bianca, il vin brûlé, però cioè, io lo chiamo vin brûlé ma in realtà non ha vino dentro quindi è semplicemente ispirato al vin brûlé.